Buongiorno ragazzi, adesso applichiamo la regola del trasporto a equazioni in cui eh, le espressioni letterali hanno coefficienti frazionari. Allora abbiamo l'equazione 1 terzo 1 mezzo x più 1 terzo x uguale a 1 sesto meno 2x. Allora, semplifichiamo le espressioni quando possibile, a primo membro abbiamo un terzo x più un mezzo x più un terzo x e quindi possiamo scrivere, allora, un mezzo x lo possiamo scrivere anche come x mezzi più un terzo x lo possiamo scrivere come x terzi uguale, allora, un sesto meno 2x Allora, primo membro, minimo comune multiplo tra 2 e 3, 6 quindi abbiamo 6 diviso 2, 3, 3 per x, 3x, più 6 diviso 3, 2, 2 per x, 2x, uguale a un sesto meno 2x. Quindi abbiamo 5x fratto 6, uguale a un sesto meno 2x. Applichiamo la regola del trasporto e portiamo il meno 2x a primo membro. Avremo 5x fratto 6 più 2x uguale a un sesto. Allora 2x lo possiamo scrivere come 2x fratto 1 per comodità e quindi abbiamo un minimo comune multiplo tra 6 e 1 e 6. Quindi abbiamo 6 diviso 6 1 per 5x 5x più 6 diviso 1, 6, per 2, 12, quindi più 12x, uguale a un sesto. Quindi abbiamo che 5x più 12x fa 17x, fratto 6 è uguale a un sesto. Applichiamo il secondo principio di equivalenza, quindi moltiplichiamo il primo membro per 6 e moltiplichiamo il secondo membro per 6 e otteniamo che 17x è uguale a 1. Quindi per il secondo principio di equivalenza diviso 17 diviso 17 primo e secondo membro otteniamo x uguale a un diciassettesimo.